Non Ma non è Ministro Toninelli? <ride> non è. Come non è Ministro? Non, Toninelli? È, non, è, ministro. non, non è, è Toninelli. Toninelli. Lo Sausario ci ha lavorato, insomma, è stata parte del suo lavoro in passato. Ti viene in mente qualcosa? Siri? Troppo e troppi, devo capire. Niente. Secondo indizio, però siete un po' lenti, eh, devo dire sinceramente. Secondo Una indizio, oh, qui c'è la divisa. Toninelli. Bip, ma, errore. Ma non è ministro Tonnello. <ride> Come non è ministro Tonnello? Non è ministro Come non Come non è è Tonnello. Non è. Ma non è ministro Tonnello. <ride> Non è, non è ministro, non è, è toninelli? Toninelli. non è Toninelli. Come non è ministro? È cioè, stato un, è un... Perché era carabiniere, solo per questo. No, no non è ministro Toninelli. So che... È ministro Toninelli? Certo, alle eh. infrastrutture, sì. No, sì. No, è... è ministro Toninelli? Certo, alle eh. infrastrutture, sì. Sì, No, Le infrastrutture ci... Errone. Ma non è ministro Toninelli. <ride> non è. Come non è ministro? Non è ministro. Come non è ministro? C'è cioè, stato un. un...